Buonasera. Buonasera. Il previsto incontro di Casa La Terza su templari neoborbonici e resilienza sociale con Alessandro Barbero, Amedeo Feniello e Vladimir Putin, per motivi tecnici, non andrà in onda. Al suo posto, antichista sarà lei. E siamo qui con Valentina Porcheddu che invito a qualificarsi buonasera a tutti, sono archeologa, cosiddetta. Esatto, perfetto. Sono specialista del mondo greco-romano, ho studiato agli inizi all'università di Sassari, partendo dall'epigrafia latina e dall'archeologia dell'Africa romana. Poi mi sono spostata in Francia, dove sono passata al mondo greco, sostenendo una, una tesi di dottorato. Sì, sul... andiamo, andiamo al sodo: la cosa che interessa <ride> più al nostro diciamo, pubblico di disagiati è, è naturalmente l'aspetto mediatico della cosa. Valentina: sì, circa io... dieci anni, scrivo sul, sul manifesto. Ecco, quindi eh. una, un, insomma, un foglio di elite anche abbastanza difficile da, da consultare, dove eh, Valentina Porchedo di, dà una serie di informazioni e dà il meglio dell'archeologia e anche della storia dell'arte antica. Non è detto che per gli archeologi la storia dell'arte antica eh, sia archeologia come succedeva ai tempi miei. E in questi articoli naturalmente si parla di tutta una serie di cose, vi consiglio di andargli eh, a controllare, ci sono tutta una serie di esempi importanti, ma la ragione per cui, cui abbiamo chiamato Valentina è una ragione forse così di cassetta, perché appunto come ha detto nella sua presentazione è, eh, eh, nata e cresciuta in Sardegna e quando si parla di Sardegna di archeologia l'immaginazione punta sì vabbè si sa che esistono i nuraghi ma si pensa soprattutto al famoso popolo degli sardana chi erano gli sardana dove sono e eh, dobbiamo temere qualcosa da loro <ride> Sì, dobbiamo temere qualcosa perché adesso si sono coalizzati con, uh, con il governo regionale eh, e quindi insomma stanno succedendo cose abbastanza pericolose. <ride> eh, bisogna dire stiamo parlando di sardana dell'antichità eh, o degli sardana di oggi, o, oppure sono gli stessi, cioè, chi sono? Sono dei rettiliani? Spiegaci Possono essere gli stessi o possono essere mascherati, eh, ad ogni modo è un argomento di grande attualità, eh, perché anche in questo momento c'è una diciamo un'associazione che sta portando avanti assieme appunto alla, alla regione eh, un, un progetto affinché eh, i nuraghi vengano inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO siccome eh, gli Shardana sono stati associati anche a, ai, ai nuragici e quindi eh, diciamo che le cose vanno, vanno assieme bisogna dire però che ci sono due, due teorie una è una teoria elaborata da, da un archeologo, ex eh, cattedra cattedrattico, che identifica appunto gli Sardana che facevano parte eh, della coalizione del, dei Popoli del Mare, quindi quei, eh, quei popoli che tra eh, XIII, fine XIII inizio del XII secolo osarono sfidare. I grandi regni orientali, quindi il regno egizio, il regno assiro, il regno eh, mishaneo. Per questo archeologo, eh, gli sardana corrispondono appunto ai nuragici, agli abitanti della Sardegna e la sua teoria si basa su alcuni eh, documenti eh, archeologici eh, egizi. In particolare sulla stele di, uh, di Tanis, eh, nella quale si eh, afferma che eh, gli sciardana provengono dalle isole eh, al centro del grande verde. Questo grande verde è identificato appunto con uh, il Mediterraneo, poi c'è un'altra stele la stella di Karnak, eh, risalente al, all'epoca eh, di Ramesse II, in cui eh, vi è una sorta di mappamondo in cui eh, vengono eh, collocati i vari popoli del mare e gli Shardana sono collocati ad ovest, ad ovest eh, della Grecia, ad esempio. Perciò eh, l'archeologo in, in questione ritiene che non possa, eh, gli Shardana non possano essere altro che gli abitanti eh, dell'isola tirrenica eh, che è la, la Sardegna e in più si uh, rifà anche alla uh, bronzistica sarda uh, che però è più uh, tarda i celebri uh, bronzetti uh, che riporterebbero rappresenterebbero gli, arma gli armamenti dei, uh, dei guerrieri uh, vabbè, insomma lì questa uh, diciamo un po' se sì. Qualcuno vuole sapere di più? Ci sono tante sì. conferenze? Cosa, diciamo che è una, eh, una teoria non fantarcheologica, però sicuramente è una teoria non accettata da, da tutti gli archeologi eh, sardi anzi è una teoria contestata e poi c'è la teoria invece un, del fantarcheologo per, per eccellenza cioè eh, un fantarcheologo che innanzitutto ha costruito il suo mito quindi dicendo che da piccolo eh, un po' come Schliemann aveva trovato una, una pietra inscritta eh, vicino a casa sua che eh, di questa pietra non si era mai dimenticato che questa pietra lo ha guidato nella scoperta di una città eh, antica Uh, completamente distrutta dagli archeologi ufficiali, perché c'è sempre questo contrasto appunto uh, con l'archeologia ufficiale. E per questo fantarcheologo che ha pubblicato decine di libri eh, e, e fatto conferenze un po' ovunque, gli Chardana eh, sarebbero in realtà arrivati dall'Oriente nel terzo millennio portando eh, tecnologie avanzatissime, tra cui appunto la tecnologia del bronzo, le tecniche di, di navigazione della... Ehm, della vela triangolare che si veda ma questo diciamo questo è un aspetto abbastanza eh, comune cioè, potrebbe essere interessante un po fare il giro di tutte queste ipotesi perché in realtà anche se usciamo da una prospettiva sarda e italiana vediamo che queste cose non mancano mi ricordo che ad esempio negli Anni 80, in 80-90 in Armenia, eh, c'era un signore, uno scienziato, che a un certo punto aveva deciso di eh, sfruttare il processo di sovietizzazione, eh, prima per estroica, per poter scrivere dei libri in cui spiegava che a suo, uh, a suo avviso gli eh, Uh, armeni discendevano dagli xos e quindi aveva fatto una bellissima carta che faceva sognare tutti i patrioti armeni in cui si vedeva che questo impero xos era arrivato un po' dappertutto allora a questo proposito queste sono cose interessanti perché eh, poi dopo questo, ovviamente gli accademici lo criticavano e lui diceva, eh sì, vabbè, ma voi siete degli apparacic sovietici e soprattutto non sapete la lingua Xos". Quindi è, è una cosa bella perché di, di fatto l'aspetto interessante non è tanto sapere chi fossero questi Shardana, che cosa abbiano fatto, ma il fatto che c'è chi studia. O che crede di studiare, insomma, che parlare di questi e Questo, secondo me, è l'aspetto più interessante. D'altra parte, mi ricordo una ventina d'anni fa c'erano questi erano di moda questi libri di eh, eh, Christian Jacques, no? Su, eh, sì, su di, di Ramesse II. Il personaggio più simpatico di tutto questo libro scritto, in realtà, che andava bene per un bambino di dieci anni, come tipo di era questo eh, capo delle guardie se, che si chiamava Serramanna. ed, ed era un personaggio che amava menare le mani quindi insomma cioè, preferiamo ricordarceli così Shardana, però a questo punto <ride> dal momento che la fantarcheologia eh, non riguarda soltanto questi, questi aspetti eh, locali. Eh, vogliamo parlare del eh, mito archeologico per eccellenza, eh, diciamo Atlantide, ne parla già Platone ovviamente, E eh, perché Atlantide? Atlantide piace e ad esempio, non lo so, le ville schiavistiche del secondo secolo a.C. In, uh, uh, uh, uh, in Etruria non, pia non piacciono più. Atlantide resta, Invece l'economia schiavistica romana non resta più. Spieghiamoci perché. Ma, uh... Penso che, che principalmente resti perché sia un, in fondo sia un'utopia, no? sia una, una metafora e quindi riguardi anche la parte, la parte onirica dell'archeologia, dell del, della ricerca del, di, un passato, di un passato mitico, poi il fatto che appunto non, non si sia mai riusciti a... A rivenire, pur cercandolo questo, questo continente, eh, scomparso sicuramente… L hanno riveduto ma non ce lo dicono. Eh sì, è questo che è, vabbè, uno ha fatto delle accuse dei <ride> fantarcheologi, in realtà è che l'archeologia la, la, ufficiale, eh, la ricerca storico-archeologica, nascondano delle, delle teorie e eh, anche qua c'entra un po' la Sardegna perché adesso la teoria che va per la maggiore appunto identifica Atlantide con, eh, con la Sardegna e questa identificazione è la conseguenza di, di un'inchiesta che è, è stata condotta una ventina di anni fa ormai da, da un giornalista eh, la fantarcheologia e il giornalismo vanno di, eh, di pari passo ad esempio anche Colosimo era un, uh, un giornalista no? uno dei padri della dell'archeoastronautica e quindi anche della, della fantarcheologia. o Piazzi per esempio quello che ha misurato le, le piramidi l'astronomo che ha misurato le piramidi deve anche il, il suo successo all'amicizia con un con un noto giornalista, quindi diciamo che la diffusione di questa teoria è stata, eh, di questa teoria che vede Atlantide, che identifica Atlantide nella Sardegna, è stata avvantaggiata da una certa posizione di rievo di questo giornalista, per il quale la Sardegna eh, venne travolta nell'undicesimo secolo eh, da, eh, da un'onda anomala, uno tsunami. Ma ah. la, la, la ragione principale è che lui ha spostato le colonne d'Ercole, le mitiche colonne d'Ercole, da Gibilterra allo stretto di Sicilia, e quindi ecco che la Sardegna si trova, eh, secondo l'ultimo libro, eh, al centro del, del mondo. No, ma Questa cosa è stimolante, perché io tra qualche anno, e molto, andrò in pensione, e giustamente volevo chiedere quanto guadagna un fantarcheologo? A cosa mi interessa? Non so di preciso quanto guadagni, ma guadagna molto. Infatti, una delle, delle caratteristiche del, del fantarcheologo non è soltanto la ricerca della, della celebrità, ma anche appunto il, il guadagno. Per esempio, questi libri sugli Shardana sono abbastanza costosi rispetto ai libri, eh, diciamo, di, uh, di divulgativi, di seria divulgazione archeologica, e oltretutto ne vengono pubblicati uh, a ripetizione, perché sono, sono libri che vengono scritti senza le note, quindi senza un, uh, un approfondimento, un confronto, e quindi sono libri tutto sommato uh, di facile e veloce eh, realizzazione, in più guadagnano anche dalle conferenze. Io so che eh, per esempio questo fantarcheologo sciardanista può guadagnare fino a 1000 euro per, uh, per una ah, conferenza. Ma Ovvero se non la stessa cosa sulla Sicilia, funzionerebbe <ride> allo stesso modo? Non lo so, devi trovare una storia che sia attraente, che, che faccia presa anche sul sentimento identitario. Perché allora, ovviamente... le, origini, le origini Roma no, perché è stato già fatto. Uh -huh. eh, qualche, qualche argomento di fantarcheologia che potrebbe essere utile per noi prepensionati, pensionandi, quale potrebbe essere? Uh -huh. Facci sognare. Uh -huh. Non lo so, non saprei dirti, ma secondo no, me... Tutto. Però, ad esempio, l'Atlantide d'accordo, stiamo parlando di moltissimi anni prima diciamo, della civiltà antica. Poi c'è un'altra cosa che tira tantissimo, sono i Templari, però lì siamo già uh, nel, Medio nel Medioevo. E a questo punto, uh, quelli che, come noi, studiano il Mediterraneo, l'Oriente, periodi dove ci sono delle fonti un po' meglio documentate, rischiano effettivamente di essere meno interessanti. E, e lo stesso Egitto, nel momento in cui si va verso l'ellenismo, al di là diciamo del mito di Cleopatra non ha più molto da dire. Quindi, a questo punto il, il, il, il problema è soprattutto questo. Sì, noi qualche tempo fa abbiamo parlato con Valentino Nizzo, degli etruschi e degli etruscologi, che sono forse la più felice eccezione, perché anche, anche gli etruschi si prestano alla fantarcheologia. Sì, ma mh, gli argomenti eh, possono essere molti, perché comunque anche nei casi di civiltà per, per le quali si dispone delle fonti, ricordiamoci che, che le fonti eh, possono essere manipolate, no? Ci sono degli scamotage. Vedo ci sono già degli interventi dei nostri amici. Beh, naturalmente abbiamo oh, Coloru, ma Coloru è uno Shardana, <ride> eh, che ci chiede di parlarci dell'epigrafia nuragica e del dio Toro padre. Eh, questo è molto bello, ma poi mettiamoci anche gli Ogam, perché, se no, non l'alfabeto Ogam. E poi ci chiedono anche dei Balcani, e, e lì, vabbè, lì c'è il problema dell'origine eh, albanese degli, degli etruschi. E anche quella de zero, sauvegarde. E eh, eh, così. Eh... Chiedo scusa, eh, era partita la cosa della, della salvaguardia. L'alieno. <ride> eh, se questo è l'alieno, insomma, che ci sta... Eh, ma, in, ma per fortuna ho un Mac, quindi insomma... Comunque, non... secondo me, ormai è diventata... Allora, eh, ovviamente la, la fantarcheologia è, si basa su, su assunti... Uh, fantascientifici o semplicemente fantasiosi, però uh, adesso diciamo che negli ultimi tempi sta anche, anche l'archeologia la, vera e propria sta un po' sconfinando, se non nella fantarcheologia, in qualcosa che, eh, Detto un, po le, che un po' le somiglia, perché gli archeologi come i fantarcheologi vorrebbero diventare celebri. Certo. E quindi ci sono casi, ad esempio, di, di studiosi che si vogliono imporre, no? che vogliono avere un effetto mediatico. Penso allo studioso che di recente ha proposto di identificare il Partenone nel, nell'Eretteo, no? sconvolgendo quindi le teorie tradizionali, o meglio, pensando di poterle, di poterle scardinare, così come fanno i, fanta, i fantarcheologi, eh, teoria che poi ovviamente è stata, è stata confutata, perché per fortuna nella, diciamo, nella scienza archeologica poi ci sono eh, i confronti, mentre nella fantarcheologia no, questo è anche il problema, che l'archeologo, diciamo ufficiale, professionista, non vuole perdere tempo con il fantarcheologo a smontare teorie che sono assurde e talvolta deliranti. E poi, diciamo che delle volte non si vuole neanche prendere una posizione mh, forte nei confronti di questi personaggi che spopolano magari in tv Okay, fanno parte di associazioni in cui ci sono anche accademici, della volta si danno anche dei contratti all'università, dei personaggi che sono un po' al confine tra questi mondi. Per riferirci ancora alla Sardegna c'è il caso di un linguista che sostiene, o meglio, un pseudolinguista che sostiene che il latino derivi dal, dal sardo, che il sardo fosse la lingua internazionale del, del Mediterraneo in passato. Mi si deve ricordare un nome già noto per altri versi, sì sì. Una... E che non è mio parente, ve lo posso assicurare, e che sostiene anche sulla scia di queste, di queste sue teorie che Roma sia una colonia sarda e non il contrario. Beh sì, d'altra parte il problema è che quando c'è, cioè, come si dice, se devi dire una, diciamo, una cosa un po' incongrua, meglio che sia veramente grossa, perché oggettivamente il pubblico, eh, diciamo, che ama anche guardarsi queste trasmissioni. Tutto sommato Non credo che abbia tanto interesse a sapere se il partenone l'Eretteo oppure no, sono delle cose che lo toccano forse un po' di meno. E, e, quando studiavo io, e mi ricordo che c'era la scoperta di e c'era cioè, un noto professore di archeologia classica che pensava di avere fatto lo scoop spiegando che in realtà erano copie romane ovviamente la cosa non era vera, e, e però anche questo, il, il vero problema è che eh, la difficoltà, secondo me, almeno cioè, questa è una, una mia idea, il fantarcheologo si eh, inserisce eh, negli interstizi del sistema proprio perché lo studioso non è in grado di fare della buona divulgazione. Io credo che, insomma, fantarcheologi, ce cioè, ne possono essere così tanti, ci sono quelli che, eh, che riescono anche a crearsi un impero, ma si pensare a Ron Hubbard con Scientology, cioè, non, ancora non hanno creato delle, delle chiese sardane in Sardegna, oh. Eh, però, eh, non so, magari reclutando eh, così, eh, attori del cinema eh, o cose di questo genere. Sì, ci sono già i costumi, eh, perché nelle mostre adesso circolano, eh, la fantarcheologia ha dato anche vita a un altro personaggio, che è eh, l'archeologo eh, sperimentale sciardanista, eh, così si, eh, si definisce, che uno che ha ricostruito l'abbigliamento dei nuragici con Pellami, le famosissime antenne dei, uh, dei bronzetti, e queste mostre che sono finanziate mh, dalla regione Sardegna, uh, vanno in giro non solo per l'isola, ma anche all'estero. Eh, vabbè, Come si suol dire, il sonno della regione genera mostre. Sì, quindi abbiamo già i vestiti, nel caso abbiamo già i figuranti, eh, nel caso volessimo metterli per strada come i mormoni, c'è anche il caso della... Della, dei mormoni, no? come, come, ma, come eh, religione che deriva dalla, dalla, fanta, dalla fantarcheologia. Come si, come si chiamava il, eh, il vestito tradizionale degli Sardana? Aveva un nome? No, non, beh, non mi risulta, no, no, no, no, no. non si sa perché insomma, perché chiaramente se si deve passare dal toga party. Ah, questa, <ride> Avevano dei gonnellini sì, al, della... al gonnellino parti, insomma, sì, io credo che sia tutto sommato da una cosa da prendere in. Dei eh, gonnellini in pelle. Quindi in fa tanto, pelle. Insomma... vedendo sì. altri, altri interventi. Insomma, è così. Sempre, sempre Omar ma, vabbè, Omar è pilotato dagli ultracorpi. Dice, possiamo dire che la fantarcheologia abbia così tanto successo anche perché è sfruttata come mezzo. Per portare avanti istanze di tipo identitario e nazionalista, sì, ma certo. certamente, certamente. E certamente. d'altra, solo che ogni, eh, ogni fantarcheologo ha le sue declinazioni, eh, e quindi questo può portare a. Ha dei problemi. Il tempo qui eh, sta volando e siamo costretti a chiudere questo nostro siparetto. Ma ci sarebbero tantissime altre cose da dire. Ovviamente, non abbiamo fatto nomi, ma non perché temiamo denunce, semplicemente perché <ride> non, vogliamo, non eh? vogliamo, fare molto... vogliamo fare pubblicità gratuita. Ecco, perché eh, questo potrebbe creare dei conflitti di interesse. Ma come ultima domanda, ecco. Uh, un antichista che cosa è e che cosa dovrebbe essere se proprio deve essere ancora Ah, ci sono due, due categorie di antichisti, secondo me. Quella che resiste è la categoria dell'antichista un po' demodè che eh, studia insomma, il, il passato rimanendo nella sua bolla sospesa nel, nel tempo e parlando spesso ad uno specchio. E poi c'è invece l'antichista Kul, cool, diciamo, <ride> eh, che è uno, uno studioso dell'antichità che però ha uh, i piedi uh, e la testa ben piantati nel, nel presente e, e cerca di condividere il... Uh, i frutti del, del proprio lavoro con la comunità dei, dei non addetti ai lavori affinché il passato sia, sia utile e eh, Beh, godibile. Gli accademici in Italia chiamano questo, questo, questo proce, processo la terza missione. Io la chiedo piuttosto missione impossibile, eh, ma d'altra parte se pensiamo che Tom Cruise è un adepto di Scientology, Coincidenza? Io non credo. Grazie ancora e Grazie. al prossimo appuntamento. Ah, ricordatevi una cosa, il 27 maggio è la giornata mondiale delle Lontre, quindi non sia eh, la Lontra, vi prega di salvare la data. Grazie ancora a Valentina Porchegni. Grazie a te, ciao. ciao.